Ma ciao, buongiorno, come state? Tutto bene? Ah, insieme anche quest'oggi per eh, raccontare di musica abbiamo ascoltato, abbiamo ascoltato come sempre dei brani e eh, adesso vado anche a farveli vedere Allora, abbiamo iniziato eh, con eh, Chris Ria e la sua auberge eh, dove abbiamo raccontato anche un po' la storia, no? di questo vinile, di questa macchina Uh, che tra l'altro è proprio di Chris Ria che poi è avvenuto nel 2005 e che uh, questo lavoro, uh, diciamo questa copertina è stata realizzata uh, da un dipinto ad olio di, una, di Alan Fenley um, e, e questa copertina tra l'altro è stata utilizzata anche per alcune pubblicità legate proprio a questo modello di macchina uh, quindi uh, da uh, Chris Ria siamo passati a un'altra voce inconfondibile del panorama musicale ovvero lui ovvero Joe Cocker e dall'album One Night of Sin, eh, Una Notte di Piacere, abbiamo ascoltato When the Night Comes, che è stato il singolo eh, il, che ha avuto più successo appunto di questo album, ma all'interno ci sono anche delle cover come una di Elvis Presley e una di Leonard Cohen, quindi un album che veramente vi invito ad andare ad ascoltare. E alla fine siamo passati a Robel Palmer, Robert Palmer, anche questo album è stato il secondo album più famoso di Robert Palmer il singolo che ha dato diciamo così, vita a questo lavoro è Simple Irresistibile, semplicemente irresistibile e ce lo siamo anche ascoltati come sempre qui insieme in questo martedì mattina quindi ho scelto delle voci maschili, <coughs> quest'oggi scusate, ho scelto delle voci maschili ma anche un po' perché eh, insomma la voce ha, ha molta importanza anche nel campo musicale queste sono veramente tre belle voci eh, due di queste molto corpose che lasciano il segno e si fanno ricordare un po' come le voci di ognuno di noi quindi questa è la musica che ci siamo ascoltati poi abbiamo salutato anche degli amici che ci hanno richiesto delle canzoni eh, la cosa bella è che tra di voi è di mm, nuovamente partita insomma quell'amicizia, quella botta e risposta di raccontarsi delle cose quotidiane eh, e siamo andati a parlare anche del principe Filippo, eh, come lo vedono i reali inglesi, come lo vedevano i reali inglesi e poi anche Harry, eh, eh, Meghan, insomma tutto quello che è legato alla Casa Reale, ai giornalisti a quello che scrivono. E poi insomma in chiusura si era iniziato a parlare di naturismo eh, ma con questo insomma ho dato appuntamento martedì prossimo parlando di magari di naturismo e musica, insomma vediamo un po' come è stato sviluppato questo tema anche all'interno della musica se poi dobbiamo dire che turismo forse eh, ad esempio Woodstock è stato quello in assoluto più naturale possibile ma a parte questo vi ho anche lasciato la mail e ve la rilascio imhlibuno.it per parlarmi dei vostri progetti se volete chiacchierare con me in uno dei tanti eh, programmi che ci sono qui eh, in onda eh, in radio eh, come ha fatto Gianmarco Galli che insomma mi ha proposto un libro che lui ha scritto e musica quindi insomma parole musica, libri e eh, e, e brani musicali che sarò ben lieta di condividere con voi e eh, comunque nelle varie trasmissioni che abbiamo per cui come sempre grazie, vi ringrazio per essere stati con me allora preparatevi sul tema di martedì prossimo ovvero naturismo e musica e vi auguro veramente un buon primo maggio perché Eh, perché sì perché il primo maggio è alle porte e naturalmente sarà ehm, la festa dei lavoratori, per cui eh, riposatevi e ci ritroviamo martedì prossimo, come sempre in compagnia. Anche oggi eravate tantissimi e siete stati dei grandi. Grazie, ciao, vi aspetto anche su Patreon, Simona, non solo Radio. Ciao!